buongiorno buongiorno e bentrovati in questo nuovo video io sono Iris e sono un'esperta di Astro Center Italia e vi do il benvenuto in questo nuovo video per quanto riguarda la previsione per l'anno 2019 per il segno della Vergine direi di partire subito con i tarocchi dei simbolon e di vedere che cosa ci dicono oh, che bellissima carta allora eh, questa è una carta ovviamente che parla di, di amore di passione ma di passione non solo fisica di sicuro chi è alla ricerca di un partner o di una, di una partner potrebbe essere l'anno giusto nel quale iniziare una nuova relazione una nuova relazione appassionante o piuttosto potrebbe essere un anno in cui eh, ci si dedica a, al proprio partner alla propria, alla, al proprio compagno o alla propria compagna per uh, riscoprire l'antica passione, per mettere un po' di pepe al nostro rapporto, per ravvivarlo, diciamo che siamo aiutati, c'è cioè anche Cupido sullo sfondo, eh, però non riguarda solo la passione, eh, riguarda, cioè, non riguarda solo la coppia, ma la passione in generale, quindi potrebbe essere anche che è l'anno in cui ho deciso di seguire una mia passione, è l'anno in cui ho deciso di cambiare lavoro per seguirne uno che fa battere veramente il mio cuore, che mi dà mia passione, mi appaga totalmente, quindi è un anno in cui siamo invogliati a guardare dentro noi stessi e seguire le nostre pulsioni a 360 gradi non avere paura di osare, questo è l'anno giusto vediamo che cosa ci dicono i tarocchi della tradizione magica allora la carta è un due di spade, eh? e quindi ci dice che eh, è possibile in quest'anno trovare una nuova armonia Uh, avere uh, delle cose che capitano quasi per caso uh, ma in realtà non è così uh, è, è arrivato anche il momento di stare lontani da ciò che non ci risuona che ci risuona falso che ci risuona uh, poco in linea con noi stessi dicevamo prima che appunto la carta di prima poteva parlare anche del lavoro forse l'anno di fare scelte coraggiose per, uh, per seguire veramente ciò che ci fa stare meglio No? Eh, so che in certi momenti non è facile prendere decisioni del genere però essere appagati, cavolo, non c'è niente di più bello che fare qualcosa che ci fa stare veramente bene vediamo le, le carte del destino eh, carte del destino <ride> viene fuori Marte, Ares vi leggo la frase la volontà è il segreto di ogni cambiamento l'intelligenza ne è il cemento quindi innanzitutto è ovvio che bisogna volerlo un cambiamento eh, fatto con intelligenza fatto al momento giusto eh, ma bisogna imporsi bisogna essere forti eh, in certi momenti bisogna anche combattere con la paura di non farcela con la paura di eh, appunto di, di non riuscire veramente a realizzare ciò che desideriamo eh, Bisogna anche tenere un po', diciamo, visto che abbiamo parlato di passione e di cose, di, di, di cose un po' particolari, bisogna anche tenere sotto controllo l'aggressività e l'impulsività, perché come dicevamo, la volontà è necessaria, ma bisogna fare le cose con intelligenza. Quindi questo non significa che bisogna seguire la passione, faccio una strage, no con calma quindi valutare bene qual è il cambiamento che si vuole apportare nella propria vita essere decisi e determinate utilizzare la tenacia e, e seguire veramente ciò che noi desideriamo può essere un anno appunto di, di, di cambiamenti importanti e decisivi ma solo se lo desideriamo davvero e siamo pronti a fare le scelte necessarie Grazie per aver seguito questo video per quanto riguarda il segno della Vergine, io, vi do, io sono Iris e vi do appuntamento al prossimo video dove ci occuperemo del segno della bilancia e delle previsioni per l'anno 2019, vi ringrazio di essere stati con noi e con AstroCenter Italia. Grazie e a presto!